Ciao. Allora, benvenuti in un nuovo video e oggi voglio fare un svuota la spesa perché in teoria io non amo tantissimo i svuota alla spesa perché non ho mai cose interessanti da mostrare, però ed è volevo provare le luci nuove perché oltre alla classica sì, ci sono i e non fate finta di niente perché non so cosa farci oltre alle luci classiche ho messo una nuova luce e quindi voglio vedere aspettate, provo a spegnerla per farvi vedere la differenza aspettate ecco, così è senza una luce così è con la luce e secondo me stiamo migliorando ancora di più quindi softbox, ring light softbox secondo me ormai siamo wow ci vorrebbe solo un pannello Ehm, isolante, assor fono assorbente, perché con le finestre socchiuse, socchiuse gli scuri sono chiusi. Ho le finestre socchiuse, cioè fatte così, posso farvele vedere. Si sentono le cicale, va bene, normale. Si sentono i cani che abbaiano, e sempre io non so più cosa fare. Porta chiusa, finestre chiuse, non so più cosa fare. Quindi teniamoceli che fanno compagnia e andiamo avanti allora io normalmente non faccio i video vuoto la spesa ma eh, io magari i prezzi non ve li dico perché sono andata alla tigotà, ma variano un po' in base anche alla città e al posto quindi non vi dico i prezzi ma vi dico che tantissime cose erano scontate e poi avevo finito tutto perché sapete che io tendo a fare scorta di prodotti quando, ah tutti i prodotti per la casa eh, perché se no eh, alimentari ovvio che ognuno ha i suoi gusti e eh, tendo a fare scorta di prodotti quando sono in offerta quindi vedo che ho due dentifrici sono in offerta 0,90 ne prendo finché sono in offerta ma con il lockdown e poi le chiusure, e poi dopo che de, si entrava solamente con la prenotazione, sinceramente mh, è finito tutto quindi ho fatto scorta e si vede dalle, dalle borse quindi direi proprio random ma super random di farvi vedere tutto allora, la prima borsa che è di vostro, scusate, è questa qui non c'entra niente col Conet, è che ce l'avevo in macchina. Ho sempre le borse in tela in macchina apposta per, eh, per quando mi servono. Quindi le apriamo e vediamo che cosa. Non mi ricordo neanche che cosa ho preso. Allora, fazzoletti in offerta servono sempre, spugne della Logex. Tipo le ballerine. Servono sempre. Tutta roba in offerta. E poi dopo... Posso appoggiarla un po' più vicino. Scusate. Non penso che farò tagli in questo video. Oh. E poi pensate che devo chiudere ancora qualche finestra? No, grazie. Poi... Altri fazzoletti. si sì, erano a 0,50, quindi ne ho presi due. E poi... Dunque, queste hanno una storia, perché ho preso, se riesco a staccare l'etichetta, perché si è tutto imbrogliato. Allora, ho visto delle ciabattine bellissime, sia queste che queste. Ero indecisa sul colore, perché, aspettate qui, si è tutto attaccato. Fucsia, mh, lilla o rosa? ero indecisa, allora sono in plastica ed le classiche, ma a me vanno benissimo perché purtroppo, per andandoci anche in, andando magari in cortile con queste, dopo così le lavo sotto l'acqua, però ero indecisa tra il fucsia e il rosa, e quindi fucsia è un lilla, è un lillina carinissimo, mi piacciono queste luci perché hanno i colori fedeli, questo è davvero così lilla e questo è davvero così rosa, belle, mi piacciono le luci. E ero indecisa, ma al prezzo che avevano 6,90 euro, ho detto, cosa faccio, ne prendo una o prendo l'altra? Non sapendo bene la misura, ho preso, io porto il 39, però metti che in estate mi si gonfiano un po' i piedini. 39 e 40, e così le ho prese tutte e due. Non ho ancora provato quelle che mi vanno meglio, ma mi andranno sicuramente tutte. Poi... Non c'entrano niente con l'estate, ma era l'ultimo paio e volete che io non prendesse questi della De Fonseca? Sono zoccolini carinissimi. Questo è un 40 va benissimo con. Eh, vabbè, si sono staccati meglio così. Eh, con eh, le, le calzine, e, scusatemi, eh, vogliamo parlarne? Con le pecorelle! è stata una botta di per un po' ciabatte ma era l'ultimo paio era l'ultimo paio di questa decorazione non potevo lasciarli lì, assolutamente no Continuo ad appoggiare qui la roba poi andiamo avanti assolutamente a random di questi ne ho presi solo due nastri da imballaggio questi qua da pacchi telati mm, questi sono della 3m ottimi sono penso i migliori poi, vediamo questo che sta cadendo fuori ah ecco sì. questo ha una storia ma magari ve la racconto dopo intanto lo teniamo qua perché ve la racconto dopo andiamo avanti eh, foglietti a chiappa colore queste in offerta. sono del Mister Clean era offerta 10 più 4 quindi 14 il bello è che è realizzato col il 100% di fibre naturali e non si butta nel differenziato ma va direttamente nella carta quindi ci piace anche per l'ambiente. E ne ho presi due, non so dove l'altro, ma se trovo l'altro non ve lo mostro in questo caso. Sappiamo già che ne ho presi due. Mettiamoli. Poi andiamo avanti, vediamo se ho trovato tutto. Magari posso ordinare un attimo le cose. Aspettate, No ok, nel mente ho trovato quest'altro perché ho detto che ne avevo presi due allora, ordiniamo un attimo le cose perché ho preso tre dentifrici della colgate perché acquistandone uno c'era lo sconto del 20, acquistandone due del 40 e tre del 50 su tutti e tre, quindi 50% l'uno, colgate total, colgate triplazione e colgate max white con cristalli bianchi, cristalli bianchi ok, questi vanno sempre bene, poi cosa che invece vi devo mostrare ah Vabbè, intanto ho preso anche il dopo puntura della vape perché qua le zanzare questa è 100% vegetale, non brucia ci piace mettiamola, ecco allora cosa che vi devo mostrare perché direi che li ho presi tutti allora, Biorepire, come, den eh, come dentifricio, sì. Mio marito ha una passione per il Biorepire e ci sta perché è un buon dentifricio. Oltretutto, l'ultima volta che è andato dal dentista, dopo che ha usato questo per un po', ha detto che ha meno tartaro e questo fa sempre bene. Quindi ho detto, senti, eh, te, lo, te lo riprendo, cioè è inutile. Quindi glielo ho presi tutti, tutti, così se li prova tutti e sceglie quello che gli piace di più. Poi ovviamente li uso anch'io, non è che è solo per lui. Questo è il Pro White, classico. Poi abbiamo il riparo smalto con micro repair, protezione gengive, rosa. Il verde che è advanced, scudo attivo anticarie. Poi dopo verde, no questo è un verde azzurro, mentre questo è un verde prato. Total protective repair, questo protegge da placca tartare cari e l'ultimo è rosso peribioma gengive pro sanguinamento arrossamento alitosi bene erano tutti quelli che c'erano quindi ho detto adesso mo te li provi scegli quelli che ti piacciono così le prossime volte io so quale prenderti comunque li proverò anch'io poi altra cosa sempre per mio marito qui c'è qualcosa che non funziona tutta roba sua dunque lui utilizza quando utilizza un bagno doccia lui deve usare sempre quello e ce l'ho di là ma adesso lo prendo e ve lo mostro, questo video è tutto un crescendo perché lui usa solo questo, delle Petite Marsillet e Mandarino e, e mm, Limone Verde, Citron Vert e Limone Verde, questo che vedete che è qui e lui usa solo questo io ne uso tantissimi gli ho fatti provare tutti lui le nusa e dice no quindi solo questo il problema è che sono andata in vari negozi conad la saponeria tigotà cop ma questo qui non c'è più ehm, ultimamente vedevo che c'erano le petite massi lì c'erano i classici ehm, alla mandorla alla lavanda e qualcos'altro e questo non c'era mai Vabbè, però a periodo estivo questo è freschissimo, mi sembrava strano. Oggi ho chiesto ad un ragazzo che oltretutto è responsabile del Tigotà, quindi sa, sa più degli altri e glielo ho chiesto: dico: Ma vi arriverà prima o poi perché è esaurito? E ho detto che effettivamente è da prima del lockdown che è, anche lui se n'è accorto: questo non arriva, cioè non glielo mandano proprio. Siamo in estate e siamo a questo livello ho dovuto prendere le alternative ho guardato tutti quelli in offerta me li sono annusata tutti e ho trovato quelli che somigliano di più poi li proverà li proverà e poi dopo mi dirà se non gli piacciono li uso io non c'è problema Felcia azzurra, menta e lime rinfrescante doccia gel per me questo è freschissimo poi bagno doccia bergamotto e fiori di cedro, sempre della felce azzurra questi più grandi a me Questo piace per me quasi, quasi questo. Poi, dopo, ho preso Vidal che per me è una garanzia. Poi vedremo lui: è idra pur, Idrata e Purifica, sempre doccia schiuma. Questo è molto delicato: esatto, è molto fresco. Perché lui tende ad arrossarsi la pelle con quelli troppo profumati. Se no, c'è anche Hydra eh, Idrata inute con aloe vera dice di essere per pelli sensibili adatti anche ai bambini un po, più, un po' più fresco forse questo non gli piace ma piace a me non c'è problema inizia ad avere un po' di roba poi dopo cos'altro gli ho preso per lui mm, no, no, basta basta perché questi li ho presi per me bagno crema della Mil, Mil da un litro e argan e abano nero questo un litro 99 centesimi ragazzi Cioè buono, buonissimo per me è buonissimo sto guardando una telecamera che compare qualcosa ecco e poi sempre, sempre della mil mil eh, bagno schiuma ma va bene anche come doccia schiuma latte di cocco quando ho letto latte di cocco mi sono fiondata ad annusarlo cocco cocco, non potevo resistere e questa prima borsa è finita quindi io adesso dovrei andare a prendere aspettate Quest'altra borsa che sono tutti prodotti invece per la pulizia della casa ma non so più dove mettere la roba quindi penso che libero un attimo lo spazio e poi vi faccio vedere la seconda borsa ok eccoci qui allora mentre ero in pausa ho tirato fuori alcune cose anche perché ehm, sì, era in offerta e ho fatto scorta di colluttorio <ride> questa è della pasta del capitano dunque eh, sono tre, tre gusti antiplacca con antibatterico che è il verde, il blu protezione no alcol, a tutti no alcol, questo con propoli e poi c'è questo che è il ginger col zenzero antibatterico, ne ho presi due per ognuno poi dopo veniamo alla pulizia, ecco questo che è un'offerta per i piatti nelson al limone 0,90 Sempre Nelsen, questo è sempre, perché io lavo i piatti a mano, è un 900 ml, argilla e melograno, e sempre Nelsen, perché è sempre, sen, è sempre sen, è e colazione sgrassante. Tutti quanti dicono di avere 100% riciclabile, 100% di energia verde, 25% di plastica riciclata. mi piace, e funziona bene, ne basta poco, mi trovo bene e quindi quando c'è in offerta quello ho lo svelto. Poi dopo ovviamente dovevo avere anche i prodotti per la pulizia della casa, tiriamo fuori tutto perché qua mi sta cadendo borsa vuota sta letteralmente cadendo tutto allora sì, emozione il via cal e eh, ci vuole eh, questa etichetta è comparsa da tutto da, da dopo tutto questo problema dice che rimuove anche i batteri ok comunque il via cal eh, col profumo all'aceto c'era solo quello va bene anche il classico poi lo scioglimiacchia macchia questo per eh, i vestiti super power scioglimiacchia macchia con la gente smacchianti della grey mi trovo benissimo con lui è mezzo litro e costa non costantissimo e mi trovo meglio che col vanish quindi fate voi mettiamolo qui. poi dopo ace perché mi serviva anche per pulire il bagno ace è fumato spray mousse candeggina sgrassatore igienizza rimuove la muffia smacchia i capi bianchi ah smacchia anche beh vabbè va bene per tutto l'ho preso con armonie floreali e questo è classico non me ne sono andata ad usare comunque sia se non puzza più di acce è meglio e alla fine, fine per finire e concludere mi sono presa due cosine anche per me così due cosine quindi mi sono presa la palette della essence che era l'ultima di illuminanti choose your glove è perché al momento ho qualche problema con gli illuminanti Sto, divento matta con gli illuminanti si apre così qui c'è lo specchietto qui ci sono gli illuminanti che non ho neanche guardato ma mi ispirava vediamo dunque abbiamo candlelight glow wow major glow wow e summer glow direi che wow questo è proprio wow Wow, mi piace e la volevo da un po' e finalmente me la sono presa. Scusate che la chiudo un attimo perché se no dopo che metto via. Ah, cosa bella, c'era la plastichina sopra, quindi perfetto. Ultima cosa che mi sono presa per me in questo caso è questa della Collistar, è in offerta anche questa al 30%, è gocce magiche corpo e gambe, abbronzatura senza sole, in pratica è un'altra abbronzante. Allora, questo della Collistar è uno dei pochi, le gocce magiche, che non mi crea macchie perché lo voglio usare, anche perché a me non mi interessa davvero l'effetto abbronzato, perché stando fuori in cortile con le maglie a mezze maniche ho la l'abbronzatura da muratore, quindi e dopo un po' si vede il segno, e da qua su bianco, quindi vediamo di pareggiare su un attimino, perché se metto delle maglie un pochino più smanicate, credo che lo vedete anche da qua, <ride> la differenza quindi era il caso di dare una sistemata, basta, questo era tutto, allora io voglio sapere se sono stato un po' in compagnia, se qualche di questi prodotti lo avete provato, vi piace e se vi ho ispirato qualcosa, ditemi come vanno le luci, perché secondo me così è molto meglio, siamo veri, veri professional finalmente e io vi do appuntamento al prossimo video, ciao!